Eh, ok, ma facciamo passare anche il messaggio che eh, ciò che viene detto dopo, ciò che accompagna il racconto di una violenza, e anche può rischiare di essere una, seco una vittimizzazione uh -huh. secondaria. Sì, si chiama così, oltre esatto, oltre al fatto che ehm, queste, queste multiple vittimizzazioni alle volte si accompagnano anche a un uh -huh. di un'invisibilizzazione di queste dinamiche, perché appunto eh, per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 La possibilità, dare la possibilità a tutte le persone che siano anche persone sorde, cioè che di utilizzare uno strumento a loro utile, consono, appropriato. Tant'è che questi dicendo. educatori che fanno accoglienza comunque hanno anche la possibilità, alcuni di loro sono anche segnanti in LIS, mm. quindi hanno la possibilità di accogliere.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 il famoso concetto di vasi che si rompono ma che poi vengono rimessi in piedi mm -hmm. eh, con una colla comunque dorata quindi no? c'è una, una rinascita o comunque un ricostruirsi in maniera diversa da prima mm -hmm. questo non lo, possiamo, non lo possiamo negare ma in maniera continua anche cioè esatto. rimanendo sempre un po' tra l'altro la ricchezza di quei vasi sta proprio nel modo in cui vengono riempite le ferite